Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi non è una presa per il culo, lo schermo è nero, ma il video partirà tra poco eh, questo video non è il mio, non ho potuto realizzare io il video per eh, motivi di tempo quindi questo video è di dark glitch ragazzi, non ho rifatto il comment per correttezza per, eh, nei suoi confronti, quindi il suo canale lo trovate eh, tra i miei canali amici, fateci un salto, anche lui porta glitch D Detto questo, un saluto a tutti e avanti con il video. Ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, questo è il glitch, eh, diciamo che è un money free perché è il glitch dei appartamenti. E si dice che sia difficile, però secondo me non è difficile. L'unica cosa è che c'è dei tempi abbastanza lunghi, quindi vi verrà fuori un milione e mezzo ogni 10-15 minuti. Dopo è normale, io ho registrato il video, eh, ho preso la live e mi ci vuole di più. Però sono sicuro che in 10-15 minuti, una volta che avete imparato bene il glitch, potete fare eh, un sacco di soldi. Comunque, passiamo al glitch ragazzi. In pratica dovete avere 6 appartamenti sul primo personaggio e 6 sul secondo. Voi ragazzi... Dovrete entrare con il primo personaggio online, cioè con il personaggio principale. Quindi eh, sul personaggio principale andiamo su internet e andiamo a comprare eh, tre appartamenti più costosi, al quarto, al quinto e al sesto posto. Quindi il primo personaggio, quello principale che avete, dovete comprare quarto, quinto e sesto posto, gli appartamenti dell'Eclipse Tower perché sono quelli che costano di più e li mettete quarto, quinto e sesto posto. Solo questi posti vi dà i soldi ragazzi, quindi non sprecate soldi per mettere al primo, al secondo e al terzo perché non funziona. Sicuramente funziona anche con il CEO e con la Clubhouse, perché io in passato l'avevo fatto anche con il CEO e la Clubhouse, però siccome non ho tempo non ho potuto sperimentare. Già così eh, ho tagliato abbastanza del glitch originale che aveva pubblicato Giraffe. Una volta che avete comprato i tre appartamenti più costosi sul eh, personaggio principale, entrate con il secondo personaggio quindi andiamo e entriamo con il secondo personaggio ragazzi sul secondo personaggio invece eh, al quarto, al quinto e al sesto posto dovete comprare gli appartamenti meno costosi quindi riandiamo di nuovo su internet andiamo su dynasty 8 e compriamo gli appartamenti meno costosi al quarto, al quinto e al sesto posto in pratica eh, noi prenderemo ehm, il prezzo dei appartamenti dal primo personaggio e lo porteremo sul secondo. Quindi voi non perderete gli appartamenti costosi sul primo personaggio. Voi guadagnerete solamente il prezzo di quell'appartamento sul secondo personaggio. Quindi se voi dopo andate a venderlo... Eh, Insomma è un po' complicata da spiegare però dopo lo vedete In pratica dovete come ho detto quarto, quinto e sesto posto E comprare gli appartamenti meno costosi Una volta che avete fatto ciò uscite dall'online andate nella storia Una volta che siete nella storia andate sul tasto PS Lo tenute, tenete premuto e chiudete l'applicazione GTA mi raccomando andate nella storia quando siete sul secondo personaggio, uscite direttamente. Dopo che avete comprato gli appartamenti meno costosi andate su opzioni e uscite dall'online. Andate nella storia e chiudete l'applicazione. Quando eh, la riaprite l'applicazione ragazzi perché subito dopo dovete aprire l'applicazione. Dopo la donna in bikini tenete premuto L1 ed R1 finché non vi chiede di ricalibrare il schermo. Così vi cancella i dati del gioco. Quindi una volta che siamo ritornati nella storia andiamo su opzioni, andiamo su online e andiamo su crew e accettiamo le politiche della Rockstar. Ritorniamo nel gioco ragazzi, e andiamo sulla modalità regista. Salviamo qui, e dovete salvare il salvataggio per il per fare di nuovo il glitch, da questo punto qui lo dovete fare il glitch. Cioè dal punto dove voi chiudete l'applicazione. Non c'è più bisogno di fare primo e secondo personaggio, quindi solamente dal punto dove chiudete l'applicazione. Una volta arrivati nella modalità regista, andiamo su attori ragazzi e andiamo su personaggi online. Il nostro secondo personaggio, quello con gli appartamenti meno costosi, lo aggiungiamo ai preferiti con il triangolo io già l'avevo aggiunto in precedenza quindi eh, voi se non ce l'avete aggiunto eh, aggiungetelo con triangolo una volta aggiunto eh, il personaggio online andiamo su animali e aggiungiamo il falco il piccione qualsiasi volatile ragazzi importante che sia volatile quindi aggiungete anche il volatile al, ai preferiti <coughs> io ho aggiunto il falco quindi una volta che avete aggiunto anche uh, il volatile ai preferiti andate su, uh, cioè andate indietro cerchio cerchio e andate su attori preferiti e scegliete il falco ragazzi scegliete il volatile che avevate aggiunto ai preferiti quindi attori preferiti ci butterà sul sull'attore uh, online e poi ci, uh, scegliamo il falco premete X per uscire sulla modalità regista con il falco allora raga io sul video ho scordato di farlo in pratica dovete andare sul tasto ps appena uh, vedete il falco dovete andare sul tasto ps e andare a prepararvi un'attività dove c'è scritto avvia GT online vi posizionate su avvia GT online e fate due volte PS per ritornare qui dove è il falco Una volta fatto ciò ragazzi um, Vi dovete alzare in, uh, in aria con questo cazzo di uccello qua Vi alzate in aria e prendete di mira uh, un palazzo alto Oppure una casa, un muretto dritto comunque sia E vi posizionate sulla direzione di quel muretto dritto Una volta che avete fatto ciò Tenete premuto il menu interazione, andate su esci dalla modalità regista e non appena eh, l'uccello arriva vicino al muro, premete esci dalla modalità regista, però non tanto vicino e non tanto lontano. Quindi esci dalla modalità regista, accettiamo il primo messaggio, doppio tasto PS, avvia GTA Online. Se vi fa come mi ha fatto a me qui, fate sempre doppio tasto PS a via gta online finché non vi dà questo messaggio. Su questo messaggio fate cerchio, l'uccello cadrà giù per terra e vi scriverà massacrato. Raga. Una volta che vi scrive questo, in pratica vi farà una schermata infinita nera. Voi dovete ripremere di nuovo doppio tasto PS a via gta online e cancellare di nuovo il messaggio. E praticamente sarete con uh, il falco oppure la papera quello che ci avete voi nella modalità cioè nella storia una volta che siete lì all'ospedale dovete di nuovo aprire il menu interazione e andate di nuovo su modalità regista una volta sulla modalità regista andiamo su attori preferiti e andiamo sul nostro uh, personaggio online. Clicchiamo X per uscire sulla modalità regista. Una volta in strada ragazzi, questo è un passaggio abbastanza semplice, non è complicato, però deve, dovete essere abbastanza veloci anche qui. Dovete aprire eh, il menu della modalità regista e posizionarvi su Esci eh, dalla modalità regista. Come vedete già l'applicazione eh, di Avia AviaGTA online ci sta già. Quindi non vi dovete preoccupare. Allora ci posizioniamo su esci dalla modalità regista, premiamo esci dalla modalità regista, X per accettare il messaggio, doppio tasto PSX su avvia gta online e cerchio sul messaggio nero e ci porterà nella storia con il nostro personaggio online. Quindi Ricapitoliamo. X su esci dalla modalità regista, X su questo messaggio, doppio tasto PSX su Avvia GT Online e cerchio sul messaggio nero. E come vedete siamo nella storia con il nostro personaggio online adesso dovete fare il codice per la caduta dal cielo oppure il, il volo, chiamatelo come vi pare però mi pare che su Google c'è scritto codice caduta dal cielo qualcosa del genere comunque è L1, L2, R1, R2 sinistra, destra, sinistra, destra L1, L2, R1, R2 sinistra, destra, sinistra, destra e vi farà cadere dal cielo rimaniamo qui per circa 5-10 secondi <coughs> e poi premiamo il tasto opzioni una volta su opzioni andiamo su cambia personaggio ci farà eh, una schermata di caricamento, ragazzi, farà unire a GTA Online, però eh, non ci farà entrare, ci darà un messaggio di eh, errore. Rimaniamo su quel messaggio eh, sempre 5-10 secondi, lo accettiamo e ci riporterà nella storia, ragazzi, quindi rimaniamo su questo messaggio. Premiamo X per accettarlo e dopo ci riporterà nella storia. Quindi una volta che sarete nella storia ragà, dovete ripetere gli stessi passaggi. Sicuramente vi verrà molto più semplice. Andiamo su modalità regista di nuovo. Andiamo su attori preferiti, scegliamo il falco come al solito. Una volta in strada con il falco uh, ci alziamo in volo e lo posizioniamo verso una parete. È come il glitch del, uh, dei completi, ragazzi ho visto un po' di tempo in giro, quindi penso che chi ha fatto i completi è facile anche fare questo glitch. Allora. Rifacciamo tutti i passaggi, muretto, esce dalla modalità regista, accettiamo il messaggio, doppio tasto PS, X o Avia GTA Online e cerchio e ci riporta nella storia con uh, la passera. Sulla schermata nera fate di nuovo doppio tasto PS e sarete nella storia. Andate di nuovo su modalità regista, scegliete il personaggio online ragazzi e ritornate in strada con la modalità regista. Ci posizioniamo su esci dalla modalità regista. Facciamo X su esci, X sul messaggio, doppio tasto PS, X su via GT Online e cerchio. Quando saremo nella modalità regista, ragazzi, eh, cioè nella modalità storia, dobbiamo rifare di nuovo il codice di caduta al cielo. Andiamo di nuovo sul online e stavolta non andremo più sul uh, seleziona personaggio, ma andremo sul creatore, ragazzi. <coughs> e praticamente uh, il glitch è quasi fatto, diciamo. Perché è quasi fatto? Perché anche adesso ci starà un passaggio importante. A voi vi porterà nell'online con il primo personaggio. Voi non appena vedete il primo personaggio, ragazzi dovete fare cambia personaggio cioè nel senso dovete andare su opzioni online e fare cambia personaggio e a questo punto il glitch ragazzi è fatto perché voi cambierete metterete il secondo personaggio e non appena entrerete online con il secondo personaggio ragazzi Praticamente al quarto, al quinto e al sesto posto vedrete che avete i soldi eh, del primo personaggio. Cioè avrete 550 sul sesto, 490 sul, eh, sul quinto e 480 sul quarto o qualcosa simile. E avrete guadagnato un milione e mezza più o meno raga riguardatevelo e riguardatevelo ancora questo glitch e riguardatevelo ancora se non avete capito qualcosa se non avete capito uh, magari qualche passaggio che è abbastanza difficile mi scrivete sotto nei commenti e io vi risponderò oppure entrate sul mio eh, gruppo telegram però se siete bastardi io sul gruppo telegram non vi ci voglio quindi solamente se siete brave persone entrate nel mio gruppo telegram Niente, secondo me questo glitch è abbastanza semplice l'unica cosa ho detto ci vuole eh, tanto tempo tra i caricamenti se avete una connessione buona è meglio ancora perché vi si carica ancora più in fretta se no fatelo lo stesso perché è un glitch semplice e poi Uh, vi volevo dire del money freeze, state tranquilli perché tanto uscirà, se non è questa settimana come ho detto sarà la prossima, se non sarà la prossima sarà dopo il nuovo DLC in arrivo, comunque il money freeze uscirà, non comprate account glitchati, non comprate soldi sui account, non comprate un cazzo di niente perché, perché non vale la pena. Come vedete ragazzi io adesso sto andando sui appartamenti, faccio su ordina per prezzo, vado a comprare un appartamento da 25.000$ e guardate un po' al quarto, al quinto, al sesto posto, eh, guardate i nomi dei appartamenti e guardate il prezzo che mi rida indietro. Se voi andate a vedere su internet quanto costa questo appartamento del sesto, vedrete che costa 27.500$ circa. E a me invece mi indietro 550.000 se metto un altro appartamento a, bas a basso prezzo. Quindi praticamente voi adesso che dovete fare? Dovete ricomprare tutti questi tre appartamenti, mettere gli appartamenti che costano di meno e rifare di nuovo il glitch. E praticamente andando così in 2-3 ore vi fate quei 10-20 milioni. Raga, i glitch purtroppo questi sono. Se voi non vi accontentate dei glitch, non li fate. Se voi magari volete aspettare i money freeze, aspettate il money freeze, ma non è detto che il money freeze sia semplice. E se voi siete mh, capoccioni, diciamo, per non chiamarvi in un'altra maniera, andate a comprare account uh, glitchati o modati o andate a farvi mettere i soldi sui account. Questo dipende tutto quanto da voi. Ma secondo il mio parere, io preferisco farmi un account da solo, lavorare su quell'account, piuttosto che pagare 100 euro per una cosa che non è mia. Perché voi quei account, quei soldi, li spenderete in GTA e vi stuferete prima o poi. <coughs> in pratica è come se uno uh, cioè se tu hai voglia di farti una cosa, te la fai se viene qualcuno e te la dà gratis non la vuoi più quindi voi pensatela come vi pare io la penso così comunque ho detto cambiate tutti e tre gli appartamenti mettete di nuovo quelli che costano poco e uscite di nuovo dalla, um, da GT Online andate di nuovo nella storia chiudete di nuovo l'applicazione e rifate il glitch ragazzi bene io Uh, vi ho trattenuto abbastanza per questo video è tutto e forse uh, pubblicherò qualche altro video uh, particolare diciamo perché ho qualcosa tra le mani niente, iscrivetevi se non siete iscritti se vi va lasciate un bel like e anche il dislike va bene lo stesso commentate e se volete qualcosa chiedete Uh, nei commenti oppure iscrivetevi al mio gruppo Telegram. Ciao belli, ciao a tutti.